Dopo gli altri due video che avevo già fatto sulla gestione colori, volevo arrivare finalmente ad uno pratico su come riuscire in Blender a risolvere il problema dei colori che non corrispondono tra il render e la sua apertura in un altro programma di grafica. Io ho già fatto due video, questo è l'ultimo che ho fatto, che anche se parla di Clip Studio Paint ha anche degli argomenti di base, e uno ancora più basilare, quest'altro, colore digitale le basi, che pur essendo lunghi, eventualmente vi consiglio di andare a guardare se non avete alcuna conoscenza del colore digitale per capire eh, cosa sta alla base del problema che vi voglio descrivere adesso. Creo velocemente una scena per poter visualizzare il problema. Eh, vado a illuminare il Word con un HDRI. Sposto la visuale in maniera da avere un po' di pavimento di questo colore verde, un po' di questo colore rosso. C'è anche un'altra luce, quella di base, qua, light. Vado ad aumentarla, 3000, e magari al posto del cubo applico un modifier subdivision, così metto shade smooth, e magari lo raddoppio, così ne abbiamo due. Vado a creare un oggetto arancione... Lucido, che si riescono a vedere anche i riflessi del soffitto e quest'altro magari cambiamo colore nella direzione opposta. Andiamo qua su. Ecco. Ora questo documento è salvato. Faccio F12 per un render. Vado a cambiare questo valore e rifaccio il render in maniera che anche il render abbia le quattro suddivisioni. Salvo. Allora possiamo vedere che il, il render e la finestra ovviamente sono uguali. Ora il file del render già, da, già qui dall'anteprima e eh, anche se ci faccio doppio clic col visualizzatore di Windows posso già notare fin dal visualizzatore che non è uguale al mio render. Questo è il visualizzatore di Windows e quindi si può anche pensare che vabbè magari non è un visualizzatore che boh, uno può avere dei dubbi. Lo apro in Affinity Photo. Ed ecco che anche in Affinity Photo, mi accorgo, sposto di nuovo la finestra per poter vedere bene, che non ha gli stessi colori del render, sono più smorti, più sbiaditi. Lo vediamo nel verde, lo vediamo nell'arancione, nel blu, tut tutti quanti sono più sbiaditi. Il motivo ve l'ho già spiegato, il fatto è che Blender non, è, eh, non ha il colore gestito, con risultato che crede che il mio monitor sia un monitor sRGB, manda fuori questi colori, eh, ma il mio monitor è più brillante, me li mostra più brillanti. Ma in realtà i colori veri che diciamo che Blender è convinto di mostrarmi sono questi. Quindi. Qual è la strada che possiamo fare per cercare di avere eh, in Blender i colori giusti? Perché appunto come ho detto i colori giusti sono questi, quelli che vedo nel file aperto altrove. È Blender che me li manda allo schermo senza tener conto delle caratteristiche dello schermo. Se noi andiamo a guardare qua le impostazioni di Color Management, Render Color Management, questo Display Device è appunto il mio display. E come vedete posso scegliere solo questi valori, sRGB, XYZ, NAN, nessuno di queste modifica la situazione. In pratica il display si presume che sia un sRGB, se il mio display non lo è, ecco appunto, che si verifica questa discordanza. La buona notizia è che posso andare a modificare questi valori, posso andare a inserire qui il mio display per poter dire a Blender le caratteristiche del mio display e quindi informarlo del fatto che dovrebbe modificare i colori a schermo per adattarsi al mio display. Vediamo come farlo. Prima di tutto avete bisogno di un calibratore e di questo software display cal che è un software per calibrare i display. Io lo preferisco il software fornito con il mio calibratore, trovo che questo sia più versatile. È gratuito però è anche possibile lasciare una quota insomma, agli sviluppatori in maniera che possano continuare a svilupparlo. Permette di fare la calibrazione del display se avete un calibratore di quelli compatibili. Sul mio canale avevo anche già fatto questo video calibrare monitor multipli nel quale si vede anche un po' il mio setup e si vede che calibratore ho. Il calibratore che possiedo io è questo, un i1 display pro, ce n'è anche altri compatibili. Nella documentazione di display cal ci sono eh, support di instruments, qua ci sono i colorimetri supportati, eh, gli spettrofotometri che sono appunto supportati da questo software. Lo scaricate, lo installate e fate la calibrazione. Esistono già dei video che vi fanno vedere come potete utilizzare Display Cal per calibrare il monitor, per cui io adesso in questo momento non vi mostro questa parte, anche perché in realtà appunto potete farla in qualsiasi modo. Quando l'avrete realizzata, quello che otterrete, se andate nella gestione colori di Windows, potete scegliere il vostro display, in questo caso io ne ho tre, ma questo qui è il mio, avrete ottenuto un file eh, di estensione ICM, che è il file che contiene le caratteristiche del vostro monitor. Eh, le contiene però in riferimento a uno spazio comune che non è quello utilizzato da Blender diciamo. Nella pratica il sistema ICC, quello che si usa nei programmi di grafica come Photoshop, Affinity Photo non è altro che un sistema per tradurre i colori del vostro dispositivo verso uno spazio comune che è lo spazio Lab, quello enorme diciamo. In pratica i vostri colori vengono convertiti in coordinate in questo spazio comune e poi attraverso un altro profilo che conosce le caratteristiche del vostro dispositivo di output vengono convertite all'indietro, quindi è un po' come se questa fosse una lingua comune. Però Blender non utilizza questo sistema. In Blender il risultato è sRGB. Noi quindi dobbiamo creare un piccolo file, una LUT, che ci permette di convertire il risultato sRGB nel nostro monitor. Questo appunto, è possibile farlo con uno dei programmi che sono insieme a DisplayCal. Se avete installato correttamente DisplayCal, eh, vi consiglio di avviarlo una prima volta, cioè di, utilizzatelo per calibrare il display, comunque la prima volta che lo avviate vi chiederà di scaricare un altro eh, programmino che gli serve. Quindi voi fate questo, quando avete finito e avete appunto il vostro monitor calibrato e il, il profilo ICC del vostro monitor salvato anche nella cartella di Windows, Caricate questo programma 3D Loot Maker che è fornito con Display Cal. Si presenta in questo modo, ha un profilo di sorgente e a noi interessa partire appunto da sRGB perché è quello il risultato di Blender in questo caso. Quindi da sRGB noi dobbiamo andare verso il profilo del nostro monitor. Se premette Current Profile qua giù, Viene riempito questo valore che è vuoto con quello che Display Cal sa essere il profilo del vostro monitor. In questo momento però è sbagliato. Voi potete in ogni caso crearlo per qualsiasi altro file semplicemente premendo questa cartella e andando a prendere il profilo ICC nella cartella standard del vostro computer dove si trovano. Che per Windows è C Windows System32 Spool Drivers color. Questa cartella che è nascosta e quindi la dovete scrivere a mano contiene tutti i profili cc del vostro computer compreso quello del vostro monitor comunque lo avete creato voi con il vostro programma di calibrazione quindi ce l'avete. Eh, tra l'altro questo file se proprio non avete un calibratore potreste usare anche quello fornito con, eh, dal produttore del vostro monitor e che vi viene dato col driver del monitor però mm, ovviamente non è preciso come avere il risultato di una calibrazione. Comunque questo qui so essere il file dell'ultima calibrazione che ho fatto per il mio display, lo seleziono e quindi adesso eh, questo programma è impostato per partire da sRGB, andare verso il mio monitor, togliete la spunta a questa voce, lasciate questa voce qua, Absolute Colorimetric with White Point Scaling. se il vostro monitor lo avete calibrato con lo stesso bianco cioè 6500 del profilo srgb srgb a 6500 sarebbe 6504 come colore del bianco se è lo stesso lasciate questa voce se invece avete il monitor calibrato su un altro eh, viene consigliato di scegliere Relative Colorimetric. Sinceramente, io appunto tengo il monitor calibrato a 6005 e quindi questa è la situazione nella quale mi trovo. E qua preferisco come formato di file questo SPI 3D, tutto il resto potete lasciarlo esattamente così come sta e premete Create 3D Loot. Eh, vi verrà chiesto di salvare il file da qualche parte quindi nel mio caso questo è il file della Cintiq Pro 24 il mio display verso sRGB si può fare anche eh, altre conversioni quindi gli date un nome insomma per poterlo trovare scegliete una cartella, lo salvate e adesso il, il software vi preparerà questo file di conversione bisogna attendere qualche minuto Ora finito e questo programma non vi serve più. Abbiamo ottenuto questi file come risultato, ma a noi quello che interessa è questo, con l'estensione SPI3D. Questo file qui bisogna fornirlo nella cartella della gestione colori di Blender. Eh, si trova nella sua cartella di installazione. Eh, quindi per esempio potete partire dalla sua icona e facendo tasto destro sulla sua icona proprietà appare la destinazione con apri per percorso file, si apre la cartella nella quale si trova il file Blender exec. Comunque, insomma, la cartella di solito di installazione è questa, C Program Files Blender Foundation, questa è la 293 ma funziona anche per altre versioni. Entrate nella cartella 293, entrate nella cartella Data Files Color Management. Questa è la cartella dove eh, avvengono tutte le impostazioni di questi valori che vedete qua. Dentro la cartella loops è il posto dove si trovano questi file di conversione e quindi il nostro file lo possiamo spostare eh, o copiare, faccio un copia, e lo copio qui dentro nella cartella. Ovviamente tenete conto che se installate una nuova versione di Blender dovrete rifare questa cosa e quindi tenetevi da parte queste informazioni, questo SP3D da un'altra parte perché appunto ogni volta che mettete una versione nuova di Blender dovrete cambiare. Questo è il file di configurazione da modificare. Allora, prima di tutto fate una copia del file in maniera da, da sapere che questo è l'originale e quindi, non so, config originale, così siamo sicuri di non modificarlo. E poi questo lo modificate con un editor di testo. Quindi... Io utilizzo Notepad++, ma potete utilizzare qualsiasi editor di testo. Allora, è scritto in linguaggio YAML e in Notepad++ posso sceglierlo in maniera che eh, appaiano dei colori con i quali è un po' più facile da leggerlo. Ah, eh, state attenti che è molto mh, fiscale, bisogna usare spazi, non tabulazioni. Se si fa il minimo errore, Blender crasha. quindi tenetene conto. Allora... Se eh, scendete qui alla voce displays c'è eh, l'elenco delle voci che troviamo qua giù, display device, queste qui. Adesso quindi basta aggiungere una nuova sezione, quindi miei display per esempio, potete proprio scrivere quello che volete, due punti, copiate una di queste righe, anzi vediamo pure, siccome qua a volte si usa standard, a volte si usa filmic, possiamo copiarle tutte e due. Quindi prendiamo standard e filmic, le mettiamo qui. Mi raccomando il file che abbia gli spazi e le tabulazioni giuste. Copio anche il row, giusto così per farvi vedere. Questo lo chiamerò Synthic Pro, il nome del vostro display, sRGB e quello sotto filmic. Perché sto copiando questa situazione standard filming. Il color space, eh, dategli pure lo stesso identico nome per non perdervi, quindi copia e incolla. E eh, adesso salvo, è un file eh, in una cartella programmi e quindi lo devo salvare come amministratore, ecco altrimenti non riuscivo a salvarlo. Questo qui color space è il nome di un color space e qua giù c'è l'elenco, color spaces, due punti e questo è l'elenco. Come vedete srgb lo trovo qua sotto, eccolo qua definito. E invece lo spazio che si chiama filmic si chiama in realtà filmic srgb e lo, lo trovo anche questo più sotto. Quindi questo è srgb, questo è filmic srgb. Io voglio copiare questi due e aggiungerci la conversione del monitor. Quindi prima questo qui srgb lo metto qua su all'inizio. L'ordine non è importante in questo elenco. E ovviamente invece cambio il nome e lo chiamo da lo chiamo col nome che ho deciso io, Sintic Pro 24 sRGB. Per ora lasciamolo così. Invece qua una descrizione Sintic Pro 24 sRGB. Poi vado a copiare eh, l'altro, quello che si chiama Filmic sRGB e lo metto appena sotto, così è un po' più facile e ovviamente uso l'altro nome, Sintic Pro 24 Filmic. E cambio anche qua la descrizione. sintic Pro 24 Filmic sRGB View Transform. Allora, se adesso ho fatto tutto giusto, eh, queste due sono due copie esatte, solo con un nome cambiato, di queste quindi non dovrebbe cambiare niente. Attenzione che eh, bisogna anche sotto active displays in pratica si può ridurre questo elenco. Quindi se io non inserisco questa voce qui non la vedrò. Quindi anche per esempio se voi non utilizzate mai che ne so XYZ potete anche tirarlo via da qui. E scomparirà dall'elenco senza che dobbiate per forza cancellare tutto quanto. Quindi questo è eh, sono quelli attivi e allo stesso modo nelle views devo inserire queste che sono quelle che decido di voler mostrare. Se voi non lo fate non le vedete semplicemente. Allora adesso ho fatto questo salvo il file e devo riaprire e chiudere Blender. Quindi lo chiudo. Eh, salvo il documento, riapro Blender e riapro il documento. Se avete fatto qualche errore nel file di configurazione probabilmente Blender si è già piantato a questo punto, cioè non parte proprio. Quindi state attenti a scriverlo bene. Se ho fatto tutto corretto qui adesso ho la voce Miei Display potrebbe piantarsi eh, o spegnersi anche quando cambiate queste cose se ci sono degli errori nelle sezioni relative a queste voci. Le provo e in effetti funzionano. Funziona anche ROW ehm, e quindi vuol dire che per ora la modifica funziona, ma ovviamente non ho fatto ancora niente. Ho solo per ora copiato i due spazi là sotto. Andiamo ad aggiungere la conversione che ci serve. Per farlo dovrò copiare il funzionamento di quello qui sotto perché in pratica vedete. Eh, questo FROM REFERENCE può essere definito o in una riga sola oppure in più righe come qui. Per farlo in più righe bisogna che le righe siano costruite come qua sotto. Quindi io adesso copio questa prim questi pezzi per poterli mettere qui in modo tale che adesso questo TO REFERENCE ehm, non ci serve perché stiamo andando solo in una direzione, non ci serve andare nell'altra. Comunque adesso questo è semplicemente una questione di scrittura, cioè eh, scrivendolo in questo modo eh, riesco a utilizzare più di una riga, come qua sotto, che infatti vengono fatte due trasformazioni. Io qui dovrò fare la prima, che è questa, quindi andare verso sRGB, e adesso dovrò fare l'altra trasformazione, quella con il mio file, quindi devo fare di nuovo un file transform, ma il file sorgente sarà quello che io ho copiato nella cartella loops, questo qui, Cintiq Pro 24 questo, quindi devo prendere questo nome di file e lo devo utilizzare qui e mettete interpolation best. Ovviamente in quest'altro devo aggiungere di nuovo la stessa cosa alla fine, anche qui. Quindi in pratica questa conversione è semplicemente quella che va da sRGB verso la mia Cintiq. Salvo il file e di nuovo devo chiudere e riaprire Blender. Riapro il documento di prima, vado in modalità renderizzata. Miei display, ecco vedete Cintiq Pro 24 sRGB. Vedete che i colori sono già... Più smorti torno in srgb ed è questo se vado in questa modalità vedo i colori in questo modo se faccio un rendering lo vado a salvare e invece che di default lo chiamo display se ora vado ad aprirlo il file colore display non mi pare corretto è di nuovo diverso ma perché blender eh, non ha in formato. Il file di essere stato fatto nel profilo del display. Allora in pratica io adesso ho due strade o apro questo documento che ho salvato nel profilo del display però nel mio programma assegno un diverso profilo da quello di base devo dirgli che è nel profilo del display questo ed ecco che adesso il documento se lo vado a confrontare corrisponde esattamente a quello che vedo. Il file salvato in questo modo ovviamente è salvato nel profilo del display quindi io al programma col quale vado a elaborarlo e modificarlo devo dirgli che non è nel profilo sRGB ma è nel profilo del display ed è quello che ho appena fatto e infatti eccolo qua Cintiq Pro 24. Poi eventualmente eh, farò a questo punto un converti e lo convertirò nel mio profilo quello di destinazione di lavoro quindi per esempio srgb e adesso sarà stato convertito e potrò proseguire salvandolo ed andando avanti altrimenti posso lavorare in blender continuamente con questo profilo qui miei display sinti pro 24 srgb e faccio tutte le modifiche, tutto quello che vedo è perfettamente valido e funzionante e un momento prima di andare a fare il render torno sullo standard srgb standard, premo F12, lo salvo sapendo che è un, un file standard in srgb. I colori qui a schermo sono cambiati perché appunto l'ho eh, cambiato all'ultimo momento, ma in realtà io ho lavorato così e adesso appunto il file standard se lo vado ad aprire nel mio programma di grafica è coerente, è quello di prima, quello che avevamo all'inizio, però adesso corrisponde a quello che vedo a schermo. Quindi in pratica io posso usare questa funzione, i miei display sintix, solo per vedere, per lavorare e per essere sicuro di scegliere i colori nel modo giusto e dopo un momento prima di salvare vado a scegliere lo standard nel quale salvare. Oppure appunto posso ragionare all'incontrario, posso fare quello che ho fatto al primo giro, fare il render così nel profilo del display, salvare il documento, però dopo nel momento in cui vado ad aprire il documento salvato nel profilo del display, allora devo ricordarmi di informare il software che sto usando che è in realtà da utilizzare con il profilo del display. In entrambi i casi il risultato sarà identico o il file standard aperto come sRGB, o il vostro file modificato aperto come profilo del monitor, ma vedete passando dall'uno all'altro, sono assolutamente identici. Ovviamente sono identici alla vista, ma lo si può vedere anche dall'istogramma, i loro dati cambiano semplicemente perché in questo profilo, il profilo del display, è un profilo più ampio e quindi si possono proprio vedere gli istogrammi che qui, Riempiono per bene tutto lo spazio e qui sono più compatti ma il risultato a schermo ovviamente è quello giusto. In pratica vedete voi come fare ma la soluzione questa è quella che permette di non sbagliarsi in Blender perché se noi teniamo Blender così come sta in pratica lavoriamo tutto il tempo con dei colori che non sono quelli poi effettivi che avremo salvato. Con questo metodo eh, riusciamo invece ad avere a disposizione una visualizzazione in Blender che ci permette di vedere i colori esattamente come poi li vedremmo quando aperti in un altro software. Abbiamo visto che possiamo eventualmente salvarci anche altri, come vedete, Filmic. Adesso avrà lo stesso risultato di, del Filmic che sceglievo qui, se aveste un motivo per preferire questa visualizzazione al posto di quella standard. Dovete semplicemente nel file di configurazione copiare la parte che vi interessa e aggiungere quest'ultima riga che in pratica porta da sRGB al vostro monitor semplicemente per la visualizzazione. Così in Blender i colori sono corretti per adattarsi al vostro display, perché altrimenti semplicemente Blender dà per scontato un display sRGB che può non essere il vostro caso, come nella mia situazione nella quale il display è più brillante e quindi mi ritrovo con dei colori sparati. Ovviamente non importa che stiamo usando, se stiamo usando IV o Cycles, la cosa funziona ugualmente, insomma, il metodo è sempre quello. Un'altra cosa è che questo metodo funziona anche se avete impostato Blender per funzionare con ACES, per esempio, esattamente allo stesso modo. Quindi in quel caso invece che nella configurazione 8 di Blender andate nella vostra configurazione 8 di ACES... Io mi sono fatto una, una mia versione nella quale ho dato una ripulita al file completo di Asys che presenta una marea di profili di colore che non uso, però ho utilizzato esattamente la stessa tecnica. Ho aggiunto i display presenti nei miei computer e ho preparato le trasformazioni qui, solo che sono copiate con questa riga aggiunta a quelle che sono le trasformazioni in sRGB o in P3 delle impostazioni che sono già presenti dentro ACES. In quel caso in 3D Loot Maker voi ricordatevi che da qui potete partire anche da altri profili. Quindi per esempio potete partire da display P3 o PCI P3 eccetera e potete preparare per esempio una loot diversa che porta al vostro monitor da spazi colore più ampi e quindi per esempio nel mio caso ho preparato questo da P3D65 che, che mi permette di salvare dei file con uno spazio colore più ampio insomma il meccanismo è sempre quello questo per esempio è in ACES e con uno spazio colore più ampio se lo salvo posso poi aprirlo l'ho salvato nello spazio profilo del display e quindi adesso gli assegno quello possiamo vedere di nuovo che è uguale a render di blender anche a partire da uno spazio colore diverso e in questo caso più ampio come il p3 quindi eh, si può utilizzare lo stesso metodo anche utilizzando un setup più complesso come quello di, di aces nel quale avete vari tipi di opzioni diverse grazie e alla prossima